Ciò che vogliamo realizzare all'interno del progetto Epicus è estremamente ambizioso in quanto vogliamo integrare su un unico chip di silicio di dimensioni piccole tutte le funzionalità di un quantum simulator. Per fare questo abbiamo bisogno di competenze multidisciplinari che comprendono ottica quantistica, fotonica, elettronica e anche informatica. I quantistici che oggi esistono sul mercato tipicamente lavorano a temperature molto basse cioè vicino al zero assoluto meno 273 gradi la particolarità del nostro progetto è che il nostro dispositivo andrà a lavorare a temperatura ambiente il che facilita il suo utilizzo anche per le applicazioni nel futuro